Chievo, Atalanta, le formazioni ufficiali. Chievo ed Atalanta si sfidano nel primo posticipo domenicale. Alle 18. Gasperini, reduce dalla scorpacciata europea, sorprendente, per proporzioni, l'affermazione sulle Verton, bussa alla porta di Maran. L'obiettivo, in casa Atalanta, è chiaro, dare seguito all'onda positiva e risalire anche in A di contro, i giallo-blu, al momento a quota 3 in classifica, puntano a cancellare la pesante sconfitta con la Juventus. Nel Chievo, Cesare Tomovica a comporre la cerniera centrale, con Cacciatore e Gobbi in corsia. Radovanovica è, come di consueto, il perno in mezzo al campo, inglese l'unica punta. Da seguire i movimenti di Birsa, chiamato a collegare i reparti e ad accendere la manovra. A Castro ed Etemai il compito di proporsi in zona gol. 4-3-1-2, Sorrentino, Cacciatori, Tomovic, Cesar, Gobbi, Bastien, Radovanovic, Etemai, Castro, Birsa, inglese. Atalanta Gasperini non muta il suo credo. Palomino e Caldara sono entrambi nell'undici iniziale e formano il pacchetto di difesa con Masiello. Senza Spinazzola, in corsia vanno Ateboer e Castagni, con Deron e Freuler a gestire gioco ed interdizione. Kurtic si muove sulla tre quarti con Inicic, Petagna all'ultimo terminale. 3-4-3, Gollini, Palomino, Caldara, Masiello, Ateboer, Freuler, Deron. Castagna, curtic, petagna, ilicic.